Grazie Presidente. La mozione che mi eh, impegno insomma, a presentare oggi all'attenzione all dell'Assemblea Capitolina è una mozione molto importante perché... Si tratta di, di indirizzi successivi all'approvazione all dello Statuto di Roma Capitale. Si tratta di, sono degli indirizzi relativi all'attuazione di tutti gli strumenti di partecipazione e consultazione che Roma Capitale ha. In particolare si tratta di, eh, delle linee guida che intendiamo fornire alla Giunta per cominciare a riordinare tutta la materia degli strumenti di partecipazione. Gli obiettivi che sono stati individuati all'interno della mozione sono precisamente eh, sono dieci. Il primo riguarda proprio la disciplina di questi nuovi strumenti di partecipazione e consultazione, eh, con una serie di principi generali, tra i quali ovviamente eh, dovranno essere inseriti all'interno dei nuovi regolamenti il principio della partecipazione democratica elettronica, una carta dei diritti per i cittadini, ma anche eh, una serie di strumenti legati alla, eh, alla digitalizzazione delle, delle petizioni eh, in particolare voglio, voglio soffermarmi anche sulla, su un principio che noi abbiamo voluto introdurre che è un principio nuovo rispetto alla, alle consultazioni online vedete quando parliamo di eh, strumenti di partecipazione molto spesso si pensa che questi uniti agli strumenti digitali possano gli strumenti digitali essere per, loro, per essi stessi diciamo, degli strumenti di partecipazione popolare. Questo non può, non può essere così perché uno strumento informatico non può essere al tempo stesso uno strumento diciamo, di partecipazione se non è eh, adeguatamente regolato. E noi abbiamo voluto introdurre un principio molto importante che eh, lo abbiamo così chiamato, ricordando insomma, alcuni, alcuni brocardi, Nessuna votazione senza informazione. Cosa significa? Che per tutte le consultazioni online che dovranno avvenire sul sito internet e sul portale istituzionale di Roma Capitale dovranno essere sempre garantiti dei processi partecipativi a monte rispetto alle votazioni online. Questo perché la cittadinanza deve essere sempre informata e avere conoscenza di quelle che sono gli, gli, le, le, le attività o comunque le votazioni sulle quali effettivamente possono essere, eh, possono essere coinvolti. Per quanto riguarda le, eh, il referendum, eh, già tutti sanno che all'interno del nuovo statuto sono state introdotte nuove tipologie referendarie, a queste noi aggiungiamo nella disciplina attuativa una serie di elementi molto importanti, la digitalizzazione di, tutti, di tutto il procedimento referendario, anche in attuazione dell'articolo 9 del CAD, il principio del libretto informativo, così come avviene in Svizzera, per cui la cittadinanza può conoscere i pro e i contro di una questione, eh, Quesito referendario, ma anche l'utilizzo di nuove tecnologie legate al voto elettronico, in particolare la tecnologia del blockchain per, per, questo, per questo tipo di eh, strumento. Passando poi alle consultazioni eh, pubbliche, noi oggi eh, conosciamo con la direttiva diciamo, della MADIA il principio della consultazione pubblica che impegna diciamo, le, le pubbliche amministrazioni a promuovere nuove forme diciamo, di inclusione della cittadinanza nei processi deci decisionali comunque non vincolanti. Su questo Anche qui abbiamo fatto un riordino della materia sulla base della legislazione vigente, la consultazione pubblica di iniziativa della Giunta che sarebbe l'analisi eh, di impatto della regolamentazione come previsto anche dall'articolo 4 del regolamento ufficio e servizi, la consultazione pubblica di L'iniziativa dell'Assemblea Capitolina, e cioè si tratta di tutti quegli strumenti eh, istruttori, ad esempio anche il Senato li utilizza per le consultazioni pubbliche nell'ambito dei provvedimenti legislativi eh, tra le audizioni, questionari o, no, o cosiddetti notice and comment. Poi conosciamo il bilancio partecipativo che dovrà essere diciamo, un apposito regolamento a disciplinarlo e poi le cosiddette altre forme di consultazione pubblica riconosciute sia dall'articolo 11 dello Statuto di Roma Capitale ma anche. Eh, direttamente dalla legge e su queste proprio, su quali sono le altre forme di consultazione pubblica si tratta di tutti quei processi partecipativi e poter dare una regolamentazione a queste altre forme di consultazione e quindi a tutti i processi che eh, la, la cittadinanza può essere diciamo all'interno della quale la cittadinanza può essere coinvolta che possono concludersi con delle consultazioni certamente online con delle votazioni sul sito internet di Roma Capitale, ma queste devono avvenire in periodi eh, temporali ben precisi noi abbiamo previsto una modalità transitoria fino all'arrivo del nuovo regolamento che prevede che le consultazioni online per Roma Capitale avvengano ogni quattro mesi, ogni quattro mesi per dare la possibilità alla cittadinanza tutta di potersi concentrare diciamo, in quel preciso momento di indizione delle consultazioni online e quindi avere più quesiti contemporaneamente e eventualmente esprimere la propria eh, posizione. Eh, faccio, Presidente, eh, Parlo anche al volo della mozione numero 66 che arriva dopo per fare un unico intervento, così dopo non, non intervengo nuovamente, che riguarda eh, invece la, eh, un evento che eh, attraverso un memorandum d'intesa sottoscritto dalla Sindaca, a novembre Roma ospiterà. Si tratta del Global Forum sulla Democrazia Diretta. Eh, All'interno di questo Global Forum, che ogni anno viene eh, diciamo, organizzato su una città, una capitale del mondo diversa, eh, Roma dovrebbe portare a nostro avviso un tema, il tema che abbiamo avuto modo comunque di affrontare anche in quest'Aula, vista la criticità della disciplina degli strumenti di partecipazione e consultazione, sia italiana che molto carente, ma anche a livello europeo, è quello di cominciare a pensare ad una magna carta sugli strumenti di democrazia diretta e partecipata per tutte le eh, capitali eh, del mondo, ma soprattutto per tutte le città. Noi vediamo che la Commissione di Venezia e il Consiglio d'Europa hanno adottato dei codici di buona condotta sui referendum, ebbene su quel percorso si può costruire eventualmente una, una, un documento, diciamo, globale sui quali si possono inserire dei principi e delle linee guida partendo dal bilancio partecipativo, dalle petizioni elettroniche o comunque da quelle esperienze eh, importanti Presidente. Quindi ehm, in conclusione noi crediamo che questo sia un momento molto importante perché con queste due mozioni noi diamo, eh, iniziamo a dare vera attuazione alle riforme statutarie e allo Statuto di Roma Capitale che è entrato in vigore il 20 marzo del 2018 e fare un passaggio avanti su tema. Grazie Presidente.